Chiara Ferragni, caffè, brioche e pizzo a colazione. Caffè e brioche è un classico della colazione all'italiana, anche per una, quasi, americana come Chiara Ferragni che, quando si trova a Milano, adora concedersi alcune coccole e tradizioni del suo paese di origine. L'outfit? È sempre raffinato. Pizzo for breakfast. Chiara Ferragni, ecco la sua colazione tra pizzo e caffè. È con l'emoticon di un gustosissimo cornetto che Chiara Ferragni dà il buongiorno ai suoi fan dal suo profilo di Instagram, la brioche è essenziale, così come una bella tazza di caffè, che vista la grandezza, a dire la verità. Potrebbe essere al ginsengo d'orzo. Basta per essere la fashion blogger più in del momento? Forse no, e infatti ecco l'outfit super chic che la neo trentenne ha deciso di indossare, si tratta di un mini dress con fantasia a scacchi azzurri e bianchi, ricamato sulla scollatura e sui bordi con romantico e sexy pizzo nero. Ecco come mette il turbo alla sua giornata la bellissima e super trend di Chiara, che, come sempre, è ricoperta di impegni visti numerosi progetti che sono appena partiti o che stanno per sbocciare. Dopo linaugurazione della Chiara Ferragni Collection, avvenuta durante la Milano Fashion Week, la Ferragni ha annunciato la prossima apertura di un altro flagship store a Shanghai a cui seguiranno altri 30 negozi sul genere. L'influencer è davvero emozionata. I suoi successi in campo di moda, tra l'altro, hanno resuscitato in fedezza anche la sua voglia di disegnare ancora una volta una capsule per una Maison. La prima, però, dopo la sua seguitissima relazione con la fashion blogger di Cremona Proprio la scorsa settimana, in effetti, i due piccioncini sono stati avvistati insieme al private party organizzato dal rapper per il lancio all-in di Misunder od la sua collezione a tiratura limitata disegnata per Berska. Il successo è stato strepitoso, visto che i capi sono andati a ruba dopo appena un'ora dal caricamento sul sito. Per non parlare della folla di fan che hanno letteralmente assaltato lo store della casa di moda low cost a Milano, lo scorso sabato pomeriggio. Chiara, a questo evento, non era presente, ma è felicissima per il suo adorato fidanzato, di cui sta seguendo passo passo le orme nel suo campo di competenza principale, la moda. A questo proposito, poi, i due ragazzi si sono recati insieme a un colloquio di lavoro di recente, Cosa bolle in pentola? Ancora, non c'è stata nessuna specifica, ma i fan attendono impazienti. Chiara Ferragni e Fedez, le loro colazioni tra amore e abbondanza. Se quando Chiara Ferragni è da sola in un bar a Milano si concede una bella tazza di caffè e brioche, possiamo dire che, se è in dolce compagnia, anche l'appetito aumenta a colazione. Da cosa lo deduciamo? Facciamo un passo indietro di qualche mese, quando i due piccioncini più chiacchierati d'Italia si sono concessi una super breakfast a Parigi. Nello scatto, Fedex si trova davanti a una tavola imbandita con ogni ben di Dio, avocado, miele, marmellate, frutta, yogurt e creme. Che dire, insieme la colazione ha più gusto.